Ciao a tutti ragazzi, sono Dix, benvenuti nel primo corso di Decurrencies su YouTube. Diciamo che prima facciamo una panoramica su che cos'è Decurrencies per i nuovi e per chi non ci conosce ancora. Innanzitutto abbracciamo più ambiti sempre del settore criptografico, quindi criptovalute, NFT e il metaverso è già disponibile una guida NFT gratuita sul nostro canale oppure basta richiederlo sul gruppo a uno degli amministratori trovate poi tutti i link in descrizione Dunque, cos'è The The Currencies nasce nel settembre del 2021 inizialmente solamente su Instagram è stata una community che l'ho portata avanti su Instagram fine poi al 6 dicembre del 2021 quando ho deciso di aprire un gruppo community su Telegram poi una, abbiamo fatto una serie di campagne con ambassador e partnership, infatti siamo arrivati a un, a un numero complessivo di 30.000 membri tra i vari social, quindi Instagram, i vari canali, Telegram, infatti ci sono diversi canali. Cioè per esempio il canale principale, poi c'è il canale di guide linee, quindi di tutorial, il canale di airdrop dove pubblichiamo quegli airdrop gratuiti che... E i contest sempre gratuiti, a volte proprio offerti dalle nostre partnership Infatti abbiamo collaborazioni con KuCoin che è uno dei più importanti exchange al mondo Oppure con Bybit e via dicendo Comunque i link principali sono Instagram www.instagram.com Twitter lo stesso modo Twitch lo stesso perché eh, tra pochissimo inizieremo a fare anche delle live con ospiti interessanti proprio su Twitch e poi questo è il canale YouTube. Vi ripeto che tutti i link li potete trovare tranquillamente nella descrizione e potete chiedere qualsiasi cosa a un moderatore oppure qui sotto nei commenti. Dunque, questo è l'indice del corso di tutto ciò che andremo a trattare. Principalmente questo video verte su cosa sono le criptovalute e che cos'è la blockchain insieme a Bitcoin e Altcoin. Andremo poi a trattare di tutti gli argomenti con il corso del tempo, quindi sarà un corso che durerà nel tempo, chiaramente. Dunque, iniziamo subito con cosa sono le criptovalute. La criptovaluta è una valuta digitale che non esiste in forma fisica, anche per questo motivo viene proprio definita virtuale. Si genera e si scambia esclusivamente per via telematica, infatti ha bisogno di un processore oppure un telefono, un computer, un qualsiasi cosa ma non puoi scambiarlo mh, tramite altri modi, non si possono scambiare per carta proprio perché è virtuale. Come dall'etimologia è protetta dalla criptografia, è impossibile per questo la contraffazione e il double spending. Molte criptovalute sono reti decentralizzate basate sulla tecnologia blockchain. Andremo a vedere anche che cos'è sia una rete decentralizzata sia la blockchain. Non hanno corso legale in quasi nessun angolo del pianeta e dunque l'accettazione come mezzo di pagamento è su base volontaria. Non sono regolate da enti centrali ma sono generalmente emesse e controllate dall'ente seco dall emittente secondo regole proprie a cui i membri della comunità di riferimento accettano di aderire. Ci sono stati che hanno deciso di sperimentare sotto il proprio controllo l'utilizzo di moneta virtuale nei propri paesi. Nel 2017 per esempio lo Stato nel Nevada gli Stati Uniti hanno approvato una legge per la completa liberazione della blockchain. Questa visione non è condivisa da tutti, per esempio sempre negli Stati Uniti lo Stato di New York ha imposto leggi molto ferre per chi faccia uso di questa tecnologia per scambi monetari con una condanna anche di espulsione dallo Stato talvolta. Alcuni Stati tra cui il Giappone hanno riconosciuto ehm, al Bitcoin corso legale e dunque in questi Stati può essere legalmente usato al posto della valuta locale. Sono state definite oltre 30 diverse specifiche protoco e protocolli per lo più simili o derivate dal bitcoin. Dal 2009 dopo l'avvento di questa moneta sono nate nel mondo tutta una serie di cripto subito ribattezzate altcoin che andremo a vedere tra pochissimo. Ossia alternative coin, tutte quelle monete alternative a quella originale e anche la più famosa e quella con più capitalizzazione che è il bitcoin. Queste si differenziano per alcuni aspetti e utilizzano un sistema differente della, dalla blockchain. Le altcoin puntano su caratteristiche che Bitcoin, secondo gli sviluppatori di altcoin, non possiederebbe, Infatti cercano di superare Bitcoin proprio introducendo altre novità rispetto a quella che è la criptomadre. La tecnologia di blockchain non è stata ancora chiarita del tutto dal punto di vista legale come dicevamo prima e legislativo ma i governi stanno cercando di andare nella direzione di un progressivo aggiornamento infatti ci sono stati, sono stati compiuti tantissimi passi avanti dal 2009 ad ora. La maggior parte delle cripto sono progettate per introdurre gradualmente nuove unità di valuta ponendo un tetto massimo alla quantità di monete che sarà in circolazione. Ciò viene fatto sia per limitare la scarsità e questo motivo il valore perché meno, meno cripto ci sono, cioè meno quantità di una determinata cripto ci sono, più il valore è tecnicamente alto. Così come quello dei metalli preziosi, sia per evitare l'iperinflazione. Comprare con le valute ordinarie gestite dagli istituti finanziari ottenuti come contante, le cripto sono meno suscettibili a confische da parte delle autorità. E questo l'abbiamo potuto vedere con la guerra che c'è stata e che c'è attualmente tra Russia e Ucraina dove la maggior parte dei russi si sono rifugiati su quelle che sono le criptovalute per non farsi confiscare oppure per non perdere denaro con la discesa del rublo. Le transazioni effettuate infatti offrono un buon livello di privacy grazie alla caratteristica di pseudonimia degli utilizzatori. La privacy varia a seconda del protocollo utilizzato ed è totale per quelle criptovalute come Monero, Dash e Zcash che utilizzano il sistema di validazione Zero Knowledge. Grazie al quale non viene scambiata nessuna informazione delle parti. Alcuni ricercatori hanno trovato vulnerabilità nell'implementazione del protocollo usato da Monero. In particolare sono stati in grado di ricostruire la storia delle transazioni avvenute su questa catena fino al gennaio 2017. Quindi nonostante comunque nascano delle blockchain che cercano in un certo modo di superare bitcoin, molte di queste sono comunque poco sicure rispetto a bitcoin. Infatti attacchi simili sono stati anche fatti a Dash e Zcash. Per quanto riguarda l'Italia una definizione di criptovaluta c'è attualmente offerta dalla normativa AMLV direttiva che descrive la criptovaluta come una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico. Non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente. Per quanto concerne la blockchain è stata riconosciuta all'interno dell'ordinamento giuridico italiano con il decreto legge del 14 dicembre 2018 numero 135 che è stato poi convertito con delle modificazioni l'11 febbraio 2019 numero 12 all'interno della quale è stata altresì riconosciuto il valore legale di ogni informazione registrata su di essa nella stessa legge si fa riferimento agli smart contract mentre non viene riconosciuta alcuna ulteriore definizione di criptovaluta diciamo che tutto questo è importantissimo per capire che anche in Italia si stanno facendo dei grossi passi avanti meno male e andiamo avanti a capire adesso che cos'è la blockchain innanzitutto la blockchain letteralmente significa catena di blocchi Sfrutta le caratteristiche di una rete informatica di nodi e consente di gestire e aggiornare in modo univoco e sicuro un registro contenente dati e informazioni, per esempio le transazioni, in maniera aperta, condivisa e distribuita, senza la necessità di un ente centrale di controllo e verifica, proprio per questo motivo viene detta decentralizzata. Diciamo che la blockchain è quindi una sottofamiglia di tecnologie o come viene spesso precisato un insieme di tecnologie in cui il registro è strutturato come una catena di blocchi contenente le transazioni e il consenso è distribuito su tutti i nodi della rete. Tutti i nodi possono partecipare al processo di validazione delle transazioni da includere nel registro. Dalla definizione di blockchain diciamo si possono capire tantissimi aspetti importanti di, uh, di questo mondo diciamo che uh, le blockchain appunto memorizzano i dati in blocco che vengono quindi collegati tra di loro tramite criptografia quando arrivano nuovi dati vengono inseriti in un nuovo blocco nel caso di bitcoin la blockchain viene utilizzata in modo decentralizzato in modo che nessuna singola persona o gruppo abbia il controllo le blockchain decentralizzate sono immutabili Infatti a sinistra abbiamo quelli che sono gli argomenti più importanti, le caratteristiche più importanti della blockchain. 1. La decentralizzazione. Infatti le informazioni vengono registrate distribuendole tra i più nodi per garantire sicurezza informatica e resilienza dei sistemi. 2. La tracciabilità dei trasferimenti, tracci ossia la tracciabilità della blockchain. Ciascun elemento sul registro è tracciabile in ogni sua parte e se ne può risalire all'esatta provenienza disintermediazione della blockchain le piattaforme consentono di gestire le transazioni senza intermediari ossia senza la presenza di enti centrali fidati trasparenza e verificabilità il contenuto del registro è trasparente e visibile a tutti ed è facilmente consultabile e verificabile infatti chiunque può andare a vedere il registro di transazioni della blockchain L'immutabilità del registro, una volta scritti sul registro i dati non possono essere modificati senza il consenso della rete. E infine la programmabilità dei trasferimenti, possibilità di programmare determinate azioni che vengono effettuate al verificarsi di certe condizioni. Dunque, un mercato, adesso andiamo a capire meglio che cos'è questa decentralizzazione rispetto alla centralizzazione. Un mercato centralizzato si definisce quando una terza parte svolge il ruolo di un garante degli scambi e mette a disposizione degli utenti l'infrastruttura necessaria per perfezionare le transazioni. Diciamo che eh, semplicemente prendete come punto di riferimento la banca. E eh, noterete da soli che comunque le caratteristiche principali di un sistema centralizzato è che spesso sono molto lenti, possono richiedere fee altissime per ogni transazione, tant'è che per un bonifico, per farlo istantaneo, alcune banche richiedono fino a 10 o 15 euro e un bonifico ordinario 5 euro che ci mette 3 giorni. Questo vi fa capire quanto uno è lentissimo come, eh, diciamo come metodo, come, ehm, come metodo di scambio. E quanto comunque sia costoso rispetto alle transazioni in blockchain. Pensate che eh, davvero poco fa sono stati scambiati oltre 300 milioni di bitcoin pagando delle fee pari a qualche centesimo. E in più se l'intermediario dà problemi bisogna aspettare. Diciamo oltre a questo il fatto è che le banche italiane spesso non sono per... Per fare un bonifico ordinario se viene fatto il venerdì sarà processato il lunedì e se la banca dà problemi in qualsiasi problema dovrete aspettare che l'operatore sia disponibile e qui sorge un altro problema perché non sempre lavorano non sono sempre disponibili e ci sono lunghissime attese per telefono oppure lì eh, alla banca fisica per cercare di risolvere un problema infatti ci sono tantissime banche che bloccano alcuni siti proprio per eh, diciamo è proprio per per andare a fare un pagamento su determinati siti c'è bisogno di chiamare la banca e far sbloccare il sito, quindi diciamo sono dei processi lunghissimi e talvolta anche inutili. Invece un sistema decentralizzato come quello che è il mondo delle criptovalute è 100% sicuro grazie alla criptografia, questo significa che è sicuro se si fanno diciamo, le dovute attenzioni e questo lo andremo a vedere nel corso. Le fee e le transazioni sono minori, come ho detto prima ci sono praticamente... Sono stati scambiati 300 milioni di dollari in bitcoin con 50 centesimi. La velocità maggiore di transazioni perché eh, avvengono in pochissimo tempo, pochissimi secondi. E eh, 4 è sempre operativo, non c'è nessun intermediario quindi non dovete aspettare nessuno per andare a fare una transazione. Adesso andiamo a capire ancora come funziona la, la blockchain. Diciamo che come vedete nella slide... A esegue una transazione verso B. Queste varie transazioni sono raggruppate in un blocco che viene convalidato dai nodi della rete con delle tecniche crittografiche. Questo blocco a questo punto è registrato ed è inserito all'interno della catena di blocchi ossia della blockchain al quale tutti gli utenti possono accedere. Cioè in questo momento è inserito all'interno del registro che è un registro visibile a tutti quindi tutti possono andare poi a capire se questa transazione effettivamente è stata fatta o meno. E poi l'ultimo punto è che B riceve la transazione di A. Tutto questo processo avviene nel giro di pochissimi secondi. Per fare il punto su quali siano gli investimenti che ruotano attorno al settore blockchain in Italia e quali applicazioni stanno caratterizzando queste innovazioni ci affidiamo ai numeri. Nel corso del 2018 le aziende italiane che eh, si sono diciamo, affacciate a questo mondo della blockchain hanno speso in totale 15 milioni di euro con 150 attività di diverso tipo. Il livello di investimenti è ancora piuttosto limitato, basta pensare che la Consob letteralmente vieta l'utilizzo di Binance. Tuttavia gli attori dell'offerta si attendono una crescita importante nei prossimi anni. Entrando nel dettaglio scopriamo che gli investimenti e le attività delle aziende italiane variano moltissimo in base alla conoscenza della tecnologia blockchain. E eh, diciamo ci sono tre punti diversi, ci sono alcune aziende che ancora devono esplorare il tema della blockchain e stanno richiedendo corsi di formazione e consulenze strategiche specifiche per capire meglio questo, eh, questo mondo. Le aziende che hanno già una conoscenza di base della tecnologia richiedono consulenze più orientate a conoscere le diverse piattaforme blockchain e le loro caratteristiche per essere poi supportate nella fase di sviluppo di proof of concept e progetti pilota sono circa 80 progetti alcune aziende invece hanno già valutato i potenziali benefici e stanno portando avanti i progetti operativi sempre rifacendoci a questi dati del 2018 solamente 10 in italia erano i progetti che eh, appunto utilizzavano la blockchain davvero pochissimo per capire appunto quanto la blockchain è diffusa in italia basti pensare che il 31% dei eh, rispondenti ad un sondaggio non sa che cos'è la blockchain il 43% ritiene di avere una conoscenza a sufficienza e il 26% ritiene di essere molto, diciamo, esperto nel settore. Il 7% delle aziende dichiara che non ci saranno impatti della blockchain. Il 61% pensa che gli impatti saranno migliorati al migliora saranno limitati al miglioramento di alcuni processi e il 32% risponde che ritiene che la, la blockchain sarà una tecnologia rivoluzionaria quindi praticamente meno dell'un terzo dei, delle aziende in questo momento che hanno risposto a questo sondaggio comunque ritengono che le criptovalute possano effettivamente avere un impatto sul, sulla nostra vita la relazione fra blockchain e bitcoin è tanto stretta quanto cruciale Rilasciata nel 2009 Bitcoin è stata la prima criptovaluta ad utilizzare una nuova tipologia di registro distribuito Noto appunto come blockchain Tra le novità introdotte dal Bitcoin è il fatto che ogni transazione fosse legittimata da una rete decentralizzata E non dalle autorità centrali Diciamo questo ha subito attratto alcuni degli investitori Seppur breve la storia di questa cripto ha segnato e eh, stimolato l'evoluzione delle tecnologie blockchain Tra sperimentazioni e perplessità e un hype mediatico senza precedenti basta pensare quante comunque eh, novità stanno uscendo quanti siti web, quante aziende comunque in questo momento soprattutto in quest'ultimo anno si stanno affacciando a questo mondo andiamo a vedere adesso come funziona ancora la blockchain diciamo che la blockchain è la base per i libri mastri immutabili o registrazioni di transazioni che non possono essere alterate cancellate o distrutte come abbiamo visto prima questo è il motivo per cui le blockchain sono anche dette distributed ledger technology. Se qualcuno tenta di modificare un dato del database, gli altri nodi non verrebbero alterati. Quindi semplicemente si impedirebbe la modifica. Per questo motivo sono immutabili, come abbiamo detto prima. Se un utente manomette l'history delle transazioni di bitcoin, tutti gli altri nodi diciamo, si incrociano tra di loro e individueranno facilmente questo nodo che... Le informazioni errate. Tra le cripto più grandi per capitalizzazione ci sono Bitcoin, Ethereum, USDT, Binance Coin, USD Coin, Ripple, Solana e Cardano. Adesso andiamo a vedere finalmente che cos'è Bitcoin. È stata lanciata nel 2009 ed è la criptovaluta più grande del mondo per capitalizzazione di mercato. Adesso diciamo, è sui 30.000-31.000 dollari di valore, mentre è arrivata a prezzi anche di 60.000 dollari. A differenza della valuta fiat, bitcoin viene creato, distribuito, scambiato e archiviato utilizzando un sistema di contabilità decentralizzato noto come blockchain. La storia di Bitcoin come riserva di valore è stata molto turbolenta, ha attraversato diversi cicli di boom e bust e nel corso della sua vita, relativamente breve. Come la prima valuta virtuale a incontrare popolarità e successo diffusi, Bitcoin come abbiamo visto ha diciamo, suscitato, ispirato una serie di altre criptovalute sulla sua scia. Diciamo che per capire quanto la storia di Bitcoin sia stata turbolenta è stato dichiarato diciamo. Nel corso di tutte le, tutti gli anni, ogni anno è stata dichiarata almeno 200-300 volte morta, Bitcoin morto. Nel 2010, nel 2011, 12, 13, 14, il picco c'è stato nel 2017 dove 124 diciamo, importanti, eh, importanti siti o quel che sia hanno dichiarato Bitcoin morto. Una varietà di hardware e software può essere utilizzata per estrarre Bitcoin. Quando Bitcoin è stato rilasciato per la prima volta era possibile estrarlo in modo competitivo su un personal computer, perché praticamente per farlo in quel momento agli inizi non ci voleva praticamente nulla. Si può ancora usare un personal computer come minatore ha un hardware più recente, ma le possibilità di risolvere un hash sono individualmente minuscole. Questo perché si è in competizione con una rete di minatori che genera circa 220 quintilioni di hash al secondo. Questo semplicemente significa che il mining di bitcoin man mano che si va avanti col tempo diventa sempre più difficile. Il mining di bitcoin significa semplicemente andare a minare bitcoin per risolvere un nodo e chi risolve quel nodo riceve un bitcoin. Ciò significa che se ci sono svariate centinaia di persone che stanno risolvendo un unico nodo, solamente chi riuscirà a risolvere quel nodo riceverà il bitcoin. 6,5 se non erro, con, con ogni nodo. Mentre tutti gli altri non riceveranno niente. Questo diciamo è il proof of work che eh, è caratteristico della blockchain di bitcoin. Per interagire con bitcoin si ha bisogno di un wallet, ossia un software per ricevere, conservare ed inviare bitcoin. Se si possiedono bitcoin si possono spendere. Questo perché i nodi controllano se effettivamente il tuo address possegga o meno bitcoin da inviare. Se la transazione è avvenuta con successo avremo un OK. Se la transazione è stata rifiutata avremo un KO. Bitcoin è stato, è stato creato per consentire alle persone di inviare denaro su internet. La valuta digitale aveva lo scopo di fornire un sistema di pagamento alternativo che avrebbe operato senza controllo centrale ma che sarebbe stato altrimenti utilizzato proprio come le valute tradizionali. Il numero di bitcoin tuttavia non sarà mai superiore a 21 milioni si tratta di denaro digitale che non può subire inflazione o può essere manipolato in alcun modo, non come il denaro invece attuale che le persone, cioè le persone, lo Stato può stampare sempre più eh, dollari, euro e via dicendo. Diciamo che non è necessario acquistare un bitcoin intero, si possono acquistare tranquillamente una piccola frazione, infatti relativamente allo 0,1% di persone holda più di eh, 0,1 bitcoin. Dunque, le cose principali del bitcoin è che a ogni persona che partecipa alla rete viene assegnata una chiave di sicurezza pubblica. cioè una lunga sequenza di lettere e numeri considerabili come un indirizzo email, tra virgolette. E eh, insieme a essa viene anche data una chiave di sicurezza privata, che è praticamente la password del tuo, tra virgolette sempre, wallet account. Quando acquisti invii o ricevi bitcoin ottieni una chiave di sicurezza pubblica che puoi considerare come una chiave in grado di aprire una cassaforta virtuale dandoti accesso al tuo denaro semplicemente quando invii dei bitcoin devi inserire la chiave di sicurezza pubblica che viene data diciamo dalla persona a cui devi mandare il pagamento invierai attraverso il tuo wallet il, il, il bitcoin a quell'address che viene chiamato così Chiunque può inviarti Bitcoin tramite la tua chiave pubblica, ma solo chi è in possesso della chiave privata appunto può accedere ai Bitcoin presenti nel wallet una volta inviati. Questo è il motivo per cui la chiave privata non dovrà mai essere resa pubblica. E eh, questo andremo ad approfondire benissimo in un'altra lezione del corso perché è davvero una cosa importantissima, ci sono, stati, ci sono tantissime truffe attualmente... Tantissimi scam, persone che perdono soldi semplicemente perché non hanno tenuto, eh, a cioè tenuto nascoste sufficienza le proprie chiavi private. Esistono diversi modi di conservare bitcoin sia online sia offline. La soluzione più semplice ma non quella più sicura è tramite un portafoglio virtuale. Ma quando diciamo si holdano, quindi si posseggono grandi quantità di bitcoin diciamo che la scelta più giusta sarebbe quella di un wallet offline e le andremo sempre ad approfondire adesso vediamo cosa sono le altcoin da quando sono nati i bitcoin hanno dato l'avvio all'epoca delle altcoin ossia le alternative coin cioè tutte le alternative al bitcoin infatti oggi quando si parla di altcoin si fa riferimento proprio alle monete che sono nate dopo il bitcoin e che si sono basate diciamo su sistemi simili senza alcun dubbio ad oggi, i bitcoin sono ancora, diciamo, i capi nel mondo delle cripto. infatti, eh, Bitcoin è la cripto con capitalizzazione più alta. E eh, i bitcoin sono quindi diventati un punto di riferimento e un modello da imitare ormai per centinaia e centinaia di valute in tutto il mondo. Un modello da imitare per cercare di superarlo. Infatti, ci sono tantissime cripto che cercano di superare bitcoin, il loro numero è in costante aumento. Tutte queste valute possono essere considerate appunto come concorrenti dei bitcoin perché il loro obiettivo è certamente quello di superare questa valuta madre per fama e soprattutto per capitalizzazione. L'obiettivo di molti altcoin è quello di andare a scovare i difetti dei bitcoin o più in generale tutto quello che manca, un sistema che si è molto, molto efficiente ma non è certo perfetto per proporre alternative valide appunto all'utilizzo dei bitcoin. Molto spesso le nuove valute cercano di far leva su aspetti complementari ma differenti allo stesso tempo. Ad esempio è stato stimato che in molti utenti gadirebbero ancora più privacy nel fare il loro scambio online con valuta virtuale. Quindi molti altcoin puntano ad offrire maggiore anonimato rispetto al bitcoin, ma eh, diciamo le altcoin sono comunque più eh, in un certo senso rischiose. Del Bitcoin, Basti pensare a Terra Luna che era la nona crypto per capitalizzazione che praticamente in un paio di giorni è scesa più del 100%. Quindi le altcoin si sì, sono vantaggiose, si sì, possono fare percentuali più grandi del bitcoin ma si sì, sono molto più rischiose del bitcoin. Dunque per questa lezione del corso è finito, cioè è tutto. E ci rivediamo poi al prossimo, alla prossima lezione che andremo avanti con il corso fin quando poi non sarà finito. Diciamo cercate di tenere a mente tutte queste cose che state vedendo e sentendo e soprattutto se avete domande potete scrivere qui sotto nei commenti oppure entrare nel gruppo che è gratuito perché The Currencies nasce proprio per fare formazione gratuita a uh, diciamo, tutti coloro che ci seguono. E chiedere ai moderatori all'interno del gruppo qualsiasi cosa vogliate. Saranno sempre lì a rispondervi, sempre senza dover pagare assolutamente nulla. Inoltre uh, vi ricordo per chi sta guardando adesso fino all'8 giugno del 2022 che uh, c'è in corso un contest da 500 dollari in partnership con KuCoin e diciamo le regole sono abbastanza semplici. Ci sono per chi non si è ancora iscritto iscriversi tramite un determinato link e compilare un form oppure per chi già si è iscritto entrare nel gruppo italiano di KuCoin.